Ciao a tutti ragazzi, ancora una domenica un di questo nuovissimo video. Siamo qua oggi su Call of Duty World at War, nella mappa, una mappa custom, quindi una mappa non originale del gioco, creata appunto dalla community. Eh, la mappa è il laboratorio 420. Il nostro obiettivo, a differenza di altre mappe zombie è appunto quello di prendere una bomba un la bomba al detonatore scusate e andare a distruggere il laboratorio e dopo appunto aver ehm, distrutto appunto il. cioè dopo aver piazzato la bomba avremo due minuti per eh, appunto per riuscire a scappare in tempo allora come funzionano i perk? allora spieghiamo un attimo com'è questa mappa perché ricordiamoci che la community world tour è grandissima a creare mappe che è, fa veramente mappe fantastiche e importano armi dei, dei Call of Duty successivi, fanno nuove skin, veramente fatte bene Allora, in questo caso i perk, quelli che vedete Perché i perk cadono per terra? Allora, non, eh, in questa modalità, cioè in questa mappa in, in specifica hanno messo le armi moderne E in più hanno messo un'arma molto simpatica Che per, cioè per i perk dovrei dropparli E ci sono varie tipologie di zombie, tipo questi, che diventano invisibili poi ci saranno anche quelli che si teletrasportano. Quelli che ti faranno smadonnare. Perché quando sono invisibili sono invincibili. Ebbene, sì, ci sono cose del genere. In sto cazzo di gioco. Sarà anche uno dei motivi per cui probabilmente spaccherò la tastiera. Quindi tranquilli. Vi divertirete a sentirmi smadonnare. E poi, tipo, vabbè, si possono mettere le musiche. Ma non le metto perché la maggior parte hanno il copyright. E. cazzo! E poi ho anche l'armatura che si rigenera come sto perk. Beh, ci sono tantissimi perk che. Non fa neanche parte di, <coughs> di appunto, War at War Sì, però iniziano ad essere un po' troppi Allora, io conosco questa mappa più o meno a dove mi metterete esportato Qua, ok per tutto Vediamo se ci sono dei pezzi delle bombe No, pare di no Perché ci sono comunque i pezzi della bomba da ritrovare Che sono il detonatore e la bomba stessa per poi appunto accedere ai sotterranei del laboratorio e distruggere appunto tutto il laboratorio qua c'è una casa segreta che è una vita, io una vita che gioco questa mappa ma rimane veramente una mappa fantastica perché è fatta veramente benissimo e il bello di sto posto è che qua c'è una casa segreta quindi qua tipo ci peschi le armi ok adesso iniziano ad essere un po' troppi e qua questa mappa come vedete va in base al tempo Cioè più aumenta il tempo più arrivano zombie potenti e bla bla bla Ok facciamo un ultimo giro di cassa Buono buono subito l'M249 è buonissimo, buonissima Oh mio dio Cioè raga abbiamo vinto basta Allora abbiamo quasi tutti i perk Due armi potentissime Effettivamente però avrei dovuto Ah fatto una cavata. avrei dovuto piuttosto Sprendere un unico fucile E poi prendermi qua il fucile a pompa Bisogna formare però un po' di punti perché ci vuole un bel po' prima che io riesca ad arrivare a, appunto al, al sotterraneo. E Poi devo girare tutta la mappa alla ricerca del detonatore della bomba. Non mi ricordo mai la posizione, in particolar modo del detonatore, tipo in mezzo in culonia. Poi ovviamente non è sempre fissa, cioè la puoi trovare in giro per la mappa in qualsiasi posto. Ah, il teddy, cioè il... il il sacchiotto mi sembra che in questo caso ti può dare o le torrette oppure dei muri che se vengono attraversati ai zombie eh, appunto causano danno a questi ultimi, ecco Molto interessante comunque come, come modalità è molto fatta bene uh, Ok, tra uno sparo e un altro Assolutamente un detonatore è qui, noto che non c'è Oppure negli angoli tipo Mi pare che non ci sia Porco... Ah, vai via. No. Qua sono sceso, ho fatto un giro inutile qui. <ride> Quello che avete appena sentito dietro di me era uno zombie che si è trasportato. E si sì, è limitato a far prendere la caga. Perché, tipo, tu sei lì tutto tranquillo e, senti... e ti ritrovi uno di fianco a te che ti vuole, tipo, violentare. Oh. Muore un po'. Mmm. Eh, bisogna aprire bisogna aprire una porta mi pare che l'interruttore sia quello lì ma vai via ok si era questo ok morite tutti avete un po' rotto le palle no c'è già uno che si trasporta come vedete quello che si è trasportato che non ha proprio idea di dove si tratta Oh uh. forse l'ho ucciso mentre si trasportava Teletrasportava? Sto dicendo. Non mi ricordo mai il colore degli zombie. A qualcosa che corrisponde, però. Beh. <ride> allora. Diamo un attimo. Di solito sono imboscati negli angoli. Sta cazzo di bombe o detonatori. Eh, qua non c'è niente. Lì neanche. Mm, sarà un po' più difficile del solito. Qui eh guardate che io non debba esplorare i sotterranei che sono l'unica parte della mappa che non conosco ho sentito qualcuno che si trasportava ah, attaccato al muro si fa più veloce sì. bug che c'è in ogni fottuto code adesso mi giro con calma tutta la mappa a ricercare di sto minchia di pezzo Fa vedere, mica lì dentro, no? Qua ci avevo già guardato. Proviamo a prendere il teletrasporto vediamo dove finiamo ah! Utile! Molto utile, se sì, se. Sì. una cifra! Praticamente ho fatto lo stesso giro prendendo quel cazzo di teletrasporto! No, ho visto qualcosa lì in mezzo. No, mi pareva di aver visto tipo un coso giallo, perché tipo con il è tipo contrassegnato da una lucetta gialla, un pezzo. Ok, no, non lo sto trovando. Sono ancora in alto mare. Ma allora, vediamo dove possiamo andare a vedere, controllare. Che casino! Effettivamente avrei. Cioè questa mappa l'ho rifatta anche l'altro giorno, i pezzi li ho trovati subito. No Lì mi pare che non ci siano. Dio, uno che si teletrasportava. Fa prendere dei... degli infarti sti bastardi. No, ok, devo andare nel sotterraneo. Ho compreso. Odio sto posto. Buio, non si vede un cazzo. Non si vede. No, no, no. Devo fare così perché se mi mi intrappolo da qualche parte e poi ce l'ho veramente nel cuore. ecco tipo ora Sì, ci sarebbe come un easter egg da fare ma se mi metto a fare quello figuriamoci finisco dopo domani ok anche le torrette ahia però non sparate a me mi pare di vederlo però sti st st minchia di pezzi ma dove cazzo sono finiti? Uh. Munizioni utili. No, ok, mi sa che qua sotto non ci sono. Che non siano in qualche angolo disperso. Andiamo un attimo a cercarlo. Cioè nessuno dei due ho trovato oltretutto. Alla ricerca del pezzo magico. Uh. Allora, fatemi pensare un secondo. Perché mi pare che si possa. Adesso un attimo, facciamo sulla mappa. Forse devo prendere, prendere l'ascensore e scendere. Perché se sì, c'è anche un ascensore, Eccolo qui. Ok, non sono ancora arrivati. In zone. Dai, aia, qua madosca. Parita un po'. Adesso dovrei tornare al piano terra. Ok. E vediamo se l'ho mica lasciato qui da qualche parte. No. Boh. Oddio, raga. Troveremo mai sto cazzo di pezzo. Andiamo un po' Bello è che è andato tutto bene Perché mi sono usciti quasi tutti i perk subito E in più tutte le armi che mi servivano La stronzata Questo posto qua non mi ricordo mai si poteva aprire oppure no Eh devo, devo andarmi a esplorare con calma tutti i sotterranei Che mi ci perdo lì dentro Mmm Quanto quello sotto di me Magari l'ho dimenticato da qualche parte Qualche fottuto angolo nascosto Oh merda Mmm Potrebbe essere un problema Ma qua, attaccato Li ho guardati No, qua no, qua no Oh mio dio Possibile che non li riesca a trovare Cos'è? E anche, oddio sì ma Non è tanto perché Come mappa è semplice La bestemmia sta nel trovare Ma morite un po' Sta nel trovare Tutti sti minchia di pezzi Il crevai è Buono mm. Questa pace avevo già guardato vero se sì. Oh oh Oh merda Ipotizzavo Ho oh, già guardato So più dove vedere Saranno entrambi nei sotterranei Andiamo nei sotterranei Mio dio che casino Oh oh No no no ho sbagliato la ricarica Merda Ok per fortuna questo mi si è trasportato dietro queste mi servono Oplala Torniamo quindi nei sotterranei Qua beh il bug per andare più veloce Contro il muro Aspetta non è che magari Non è che sia in questi angolini qua Ma non mi pare di vedere Oddio nei sotterranei mi perdo sto già, sono... A parte che è un posto inquietante sì. Ah, allora, bisogna andare a vedere Ogni singola stanza c'è tipo un easter egg dei oddio come dicevo c'è tipo un easter egg dei, degli orsacchiotti ma non, non lo sto a fare perché già sto smattando di mio la ricerca di sti minchia dei pezzi adesso faccio tutto il percorso così stanza per stanza dovrei riuscire a trovarlo prima o poi spero Ok qua no Qua è finita tipo la mappa Dove cazzo è sta minchia di... Oplala Mmm Io sto Ren li ho guardati tutti sembra troppo strano Non Spero nessuno dei due pezzi è veramente strano Non mi ricordo mai come cavolo si facesse ad attivare sto, sto teletrasporto qua Merda Oh mio dio quanti ce ne sono Ma che... Ok. Mm. okay. Mm, e poi i posti li ho visitati quasi tutti, eh. Anzi, li ho visitati tutti, perché cosa che può mancare? Qua c'è qualcosa che non ho comprato. No. Oh, madonna. Oddio, mi è venuto un infarto. Madosca, a te. Non mm. riesco ancora a capire dove cavolo possa esserci. Non ce l'ho presente Ok Adesso mi pare che io debba Uccidere Tutti Merda Tutti i teddy nella zona Tipo in una sorta di tiro a segno. Oh merda, Cazzo! E niente, dice Allora, dopo aver ucciso sti cazzo di Teddy, aver sparato sti minchia di Teddy. Ecco, questo è il tiro a segno che si deve aprire. Merda. Bene, ragazzi, questo qua è stata la mappa Laboratorio Fortuenti. Probabilmente ve la ripresenterò in futuro, magari prima farò altre mappe. Perché ci sono moltissime mappe fighe su retor. Vi ricordo di lasciare mi piace e condividere il video. Tutti i link Facebook, Twitter in descrizione. E mi piace o non mi piace per valutare il mio lavoro. E direi che oltre a condividere il video e condividere il canale, direi che è a posto. E ci possiamo vedere ad un prossimo episodio. Ciao a tutti.